Di... Domenico ci sei? Eccolo, Sono... qui, eccolo qui, ricordiamo un saluto, un saluto, un abbraccio caro Mimmo, caro Domenico, ora c'è qualcosa per te da dire, eh? perché una buona volta bisogna dirle, non ti preoccupare in positivo. E Io vorrei salutare Antonio Fontana che è in regia e non è una cosa anomala, è in silenzio e non appare nemmeno in, in video, perché... Perché sta passando un momento, sta vivendo, ha deciso di passare un momento, poi deciderà lui quanto, quanto tempo sarà, di introspezione, quindi nel silenzio. Non è una cosa di cui mi stupisco perché anch'io, anzi, ho fatto tra virgolette peggio di lui, peggio è una battuta chiaramente... Mi sono assentato dalla radio per vari motivi, ma i motivi non sono importanti. È importante che nella vita poi si decide di fare quello che si sente. Siccome questa radio è una radio che parla anche di risveglio, anche di energia, anche di anima, anche di spiritualità, che non c'entra niente con le religioni, praticamente sappiamo che il silenzio, cioè abbiamo un dottore qui, un medico, un grande ricercatore, che il, silencio, il silenzio è anche un'ottima... Medicina, alcune volte nella nostra vita, tutti quanti vorremmo stare più in silenzio e parlare di meno, ma se il dottor Biscardi parla così tanto c'è il motivo che vi potete immaginare. Allora io vorrei ringraziare quindi ancora Antonio Montana che è lì in, in regia e poi vorrei ringraziare ancora una volta Domenico Biscardi, dottor Biscardi, e ricordare per chi non lo conoscesse chi è, è dottor Biscardi, è un ricercatore medico, anatomopatologo ultrasonologo, biomedico, farmacologo e tanto tanto tanto